Venerdì, siamo al sonno del libro anche oggi e oggi abbiamo di avere il, il, il piacere di avere ai nostri microfoni l'Avvocato Paola Baldovino, difensore civico della Regione Piemonte. Cosa fa un difensore civico della Regione Piemonte? Allora, il difensore civico della Regione Piemonte è un organo di garanzia del, del, della Regione Piemonte e, ehm, al quale tutti i cittadini. I quali si trovino in difficoltà nel dialogare con gli uffici dell'amministrazione regionale o di, oppure di amministrazioni periferiche dello Stato, quali per esempio l'IMS, possono chiedere l'intervento del difensore civico attraverso una segnalazione. È assolutamente è gratuito e accessibile a chiunque, quindi non occorre ehm, l'assistenza di una figura professionale qualificata. Qualsiasi cittadino che appunto riscontra un disservizio, appunto, una difficoltà eh, di, anche solo di dialogo con eh, un'amministrazione regionale, può fare la segnalazione. Ehm, compilando il modulo presente sulla pagina del Consiglio regionale nella parte appunto dedicata al difensore civico. Tra l'altro in questa sezione si potranno anche trovare informazioni utili anche per meglio comprendere la competenza e quindi i casi in cui io in effetti mi posso attivare. Ovviamente il difensore civico opera in via stragiudiziale per cui agisce attraverso la cosiddetta moral Association. Quindi fornisce, esamina diciamo, la segnalazione, se la ritiene fondata allora compie una piccola istruttoria sentendo anche l'amministrazione per comprendere quali siano ehm, i problemi e quindi anche dando dei suggerimenti per risolvere la questione. L'ultima difesa civica a cui ti sei applicata? Allora, ehm, l'ultima difesa civica a cui mi sono applicata per esempio anche in materia eh, di di bullismo, con, in questo caso agito con la garante per l'infanzia e l'adolescenza, sempre una figura di garanzia regionale, e lei appunto perché ovviamente rientra nelle sue competenze trattandosi di minori, nel mio caso essendo io anche garante del principio di non discriminazione, allora in questo caso la segnalazione viene trattata congiuntamente per cui abbiamo cercato appunto di comprendere le ragioni per le quali eh, non veniva risolto questo problema di bullismo che era stato so posto all'istituto scolastico ehm, frequentato dal bambino che lamentava appunto eh, di essere oggetto di bullismo e abbiamo cercato attraverso il nostro intervento di dare delle soluzioni eh, di suggerire delle soluzioni che poi devo dire sono state adottate perché per esempio in questo caso ehm, eh, si lamentava anche la presenza di atti di bullismo sullo scuolabus e lì ehm, in quel tratto di strada eh, nessuno eh, diciamo interveniva e quindi abbiamo suggerito un protocollo d'intesa fra il comune che gestiva il trasporto con l'istituto scolastico in modo che anche episodi di bullismo che si fossero verificati sul mezzo potessero essere segnalati e così l'istituto scolastico intervenire Avvocato Paola Baldovino, difensore civico della regione Piemonte